Allora, Marco Boschini, Comuni Virtuosi. Buongiorno a tutti, io vi voglio raccontare tre piccole storie eh, positive, perché credo che anche dall'atteggiamento eh, che abbiamo possiamo riuscire ad incidere di più e a cambiare le cose, cambiare soprattutto questo Paese. Eh, la prima storia è, mh, il protagonista di questa prima storia è Francesco Cucari un ragazzo che oggi ha 21 anni ma che quando ha iniziato ne aveva 18 e che Partendo dalla piccola comunità di Rotondella in provincia di Matera, quindi nella provincia più provincia del territorio italiano, è riuscito a costruire un progetto che oggi è anche un'occupazione e che oggi è anche uno strumento di sostenibilità. Nel comune di Rotondella da qualche mese l'amministrazione comunale aveva deciso di introdurre il sistema di raccolta differenziata porta a porta e quindi i cittadini non sapevano dove mettere le cose banalmente eh, Francesco aveva appena fatto la maturità era nell'estate, nell'ultima estate libera no? quella in cui si fanno i grandi viaggi d'avventura con gli amici in quella in cui appunto ci, eh, si fa di tutto per essere assolutamente spensierati e slegati da tutti quelli che saranno gli impegni che eh, la maturità eh, ti porterà nella vita che è poi la vita di tutti noi Francesco decide invece di passare la sua estate in casa davanti a un computer e trasforma un bisogno, un problema in un'opportunità creando un'applicazione che oggi ha eh, già ottenuto oltre 10.000 download e che è diventata uno strumento operativo per oltre 40 comuni in tutta Italia eh, che semplicemente consente a un cittadino di sapere dove mettere gli oggetti quando e in, in, in, in quale contenitore della raccolta differenziata una cosa piccola, semplice banale ma che oggi ha consentito a Francesco di iscriversi alla Sapienza e di andarsi a trasferire a Roma e ha consentito a un gruppo di persone, 4 o 5 del suo territorio, di mettere in piedi proprio una società, un'impresa, che fa impresa sulla sostenibilità. La seconda storia che vi racconto è una storia un po' più, un po più impegnativa da un punto di vista economico e riguarda un'azienda che si chiama Dismeco che a Marzabotto ha creato nel 2010 il borgo ecologico. Questa azienda dà lavoro a tempo indeterminato a 40 persone, è un'azienda che fa parte di un gruppo che ha 300 milioni di fatturato, quindi non parliamo di eh, ambientalisti sfigati, rivoluzionari, no global e, e cose di questo tipo, parliamo di persone che hanno deciso di fare impresa ancora una volta sulla sostenibilità. Eh, trasformando un'area dismessa, un'ex cartiera eh, che era stata anche di proprietà della famiglia Rizzoli eh, parliamo di un'area di 100.000 metri quadrati di trasformarla in quello che oggi è un borgo ecologico in cui questa azienda è diventata leader mondiale nel recupero dei RAE i rifiuti tecnologici, quelli che noi produciamo tutti i giorni il computer quando lo buttiamo via, la lampada quando la sostituiamo, le lavatrici e tanto per fare un esempio su tutti, in quell'azienda una nostra lavatrice viene recuperata e quindi riutilizzata in tutte le sue componenti fino al 99%. Quindi quando sentite dire ancora qualche amministratore, anche del PD, che per risolvere la questione dei rifiuti bisogna bruciarli in un inceneritore, ecco, fategli vedere che esistono le alternative e che esiste una strategia che si chiama rifiuti zero che è oggi praticata non più soltanto da qualche associazione ambientalista, ma da imprese che fanno fatturato, che danno posti di lavoro e che hanno una visione del futuro molto più lungimirante di chi ancora pensa di bruciare eh, materie. E... Questa scelta è particolarmente importante perché è un'azienda che ha scelto di non cementificare nuovo territorio, ma è andata a recuperare un'area dismessa con dei costi sicuramente maggiori, ma che poi sono, eh, gli stanno ritornando a livello di visibilità e di forza di quell'iniziativa. Quell un'azienda che ha eh, gran parte del suo, eh, il soddisfacimento di gran parte del suo fabbisogno energetico da energie rinnovabili. Tutti i capannoni eh, di quell'area quell sono ricoperti di pannelli fotovoltaici, quindi non hanno preso un pezzo di terra per fare i cosiddetti parchi fotovoltaici, ma li hanno messi laddove do, de, devono stare, sulle superfici compromesse. Hanno attivato la geotermia, hanno riattivato una mini centrale idroelettrica che era a servizio dell'allora eh, dell cartiera. Hanno fatto una cosa quindi che da un punto di vista ambientale è assolutamente perfetta, e anche occupazionale, e anche economico. La terza e ultima storia è la storia di un piccolo comune, uno dei tanti che fanno parte dell'associazione dei comuni virtuosi, oggi so che qui c'è il sindaco di, di Solza, ehm, un amministratore Paolo Erba, l'amministratore di, di Malegno, di Brescia e sempre in quella zona c'è un comune che si chiama Berlingo, che è un comune di 3.500 abitanti dove... Eh, Tre generazioni di amministratori hanno fatto una cosa che di solito non si fa, cioè di fronte a, una, a uno scempio, a una voragine, a una, a una nefandezza totale che era nel centro esatto del paese, una ex cava eh, divenuta nel tempo una discarica abusiva di rifiuti tossici, eh, invece di dire che eh ce l'abbiamo, eh, ci abituiamo al brutto, ci abituiamo allo schifo, ci abituiamo a qualcosa che non abbiamo realizzato noi ma che c'è e che è eh, impossibile da recuperare, in 15 anni quella roba lì è diventata quella che oggi è invece un luogo di comunità, il massimo luogo di comunità, dove dopo essere riusciti a bonificare l'area, a recuperarla e quindi a restituirla al territorio, le amministrazioni che si sono succedute hanno costruito un progetto in cui ci sono tutti gli edifici pubblici di comunità, la scuola elementare. Il palazzetto dello sport, la scuola media, una bocciofila con un circolo ricreativo gestito da un'associazione di volontariato eh, di anziani che quindi presidiano anche il territorio da un punto di vista della sicurezza, facendo molto meglio di quello che possono fare delle telecamere, delle ringhiere o del filo spinato. Eh, tutto questo circonda... Il centro esatto della, della, della discarica abusiva, che è diventata una piazza ciclopedonale in cui si celebrano i riti eh, laici eh, istituzionali, in cui si fanno le feste del paese, in cui si presentano libri, in cui si fanno suonare le bande, in cui si fa comunità, che è quella cosa che eh, sempre più faticosamente riusciamo a fare. Eh, tutti gli edifici che sono stati realizzati e costruiti sono stati pensati e fatti secondo i massimi criteri della biodilizia e dell'efficienza energetica e quindi sono completamente autonomi non hanno bisogno del petrolio, non hanno bisogno delle centrali nucleari hanno dimostrato che si può anche da un punto di vista energetico andare in un'altra direzione e allora perché io sono qui oggi, perché qualche giorno fa ho, eh, insomma, ho voluto metterci la faccia a sostegno di Pippo perché penso che eh, la nostra esperienza, che è un'esperienza ormai decennale è l'esperienza dei comuni virtuosi, è frutto di amministratori molto spesso, il più delle volte, che hanno la tessera del PD in tasca o che comunque stanno dentro il centrosinistra. Eh, noi facciamo le cose che il Movimento 5 Stelle dice di voler fare. Le abbiamo fatte, le facciamo da dieci anni, le facciamo molto meglio di loro. Il problema è che i nostri amministratori queste cose le fanno nonostante il PD, nonostante il centrosinistra. Allora, se vogliamo cominciare a cambiare, dobbiamo cambiare noi. E io penso che eh, un partito con eh, segretario Pippo e soprattutto con, con noi a, a sostenerlo finalmente avrà al centro il tema del consumo di suolo zero, il tema della sostenibilità, il tema della mobilità sostenibile. Io ci credo e spero che eh, questa impresa funzioni. Grazie. Applausi. Bravissimo Marco, soprattutto per aver detto questa cosa, che quello che il Movimento 5 Stelle, quello che è di giusto che il Movimento 5 Stelle mette nel suo programma, tonnellate di amministratori del PD lo stanno già facendo. Ed è vero, forse nonostante il PD, però uno dice nonostante il PD, ma il PD chi è? Tutti questi che fanno queste cose e anche il suggerimento che lui dava sommessamente di avere Pippo segretario può essere anche un buon viatico allora Marco Boschini comuni virtuosi buongiorno a tutti io vi voglio raccontare tre piccole storie